Se trovo qualcuno con la skin di Wolverine, il video finisce. Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzuoli la sfida di oggi è se trovo la skin di Wolverine il video finisce Questi sono i primissimi giorni proprio della sfida quindi non dovremo trovare tanti Wolverine Ma comunque ci sono in giro quindi dobbiamo stare attenti Nessuno mi raggiunge? Tutti quanti hanno visto la Buchi bomba E la mia grandissima pistola ottenuta Perché io solo quello posso puntare nelle ceste E se ne sono andati tutti quanti Va bene, come volete ragazzoli La pistola però me la tengo Quasi quasi levo le buchi. Mi porto il fucile a pompa Facciamo così, aspettate Eh, ok, posso così Andiamo Giù Niente cesto E qua Solo un tizio che cammina Va bene, che sembravano i passi di Wolverine Mamma mia, parlando ora proprio di Wolverine Passi potentissimi Allora, io sto lazy La maggior parte delle persone si è buttata Io credo nella zona di Vivi Quindi non dovremmo avere tutti questi gran problemi Però non sottovalutiamo comunque la cosa È sponato letteralmente è letteralmente sponato Un camion davanti ai miei occhi Mo' dico A parte il tizio che mi ha cecchinato E che nella vita non c'ha niente da fare Mi può mai sponare un cavolo di Cioè letteralmente non gli è entrato un proiettile Letteralmente non gli è entrato un proiettile E non è possibile questa cosa <ride> Cioè ma cosa sta succedendo a questo gioco ragazzoli Veramente io non ne ho idea Sono scandalosamente scandalato Non significa niente ciò che ho detto ma non è un problema Aveva mitragliette eh Ci ho fatto caso però mi pare di no oh, Calmi Ehm uh... Non ho capito dove è andato ma non è qualcosa che mi riguarda Io per ora mi limito a lutare un po' di legno Non credo mi stia più guardando Forse eh? Non sono propriamente sicuro Qua non c'è neanche la cesta Va bene allora andiamoci. Solo che così, con così pochi materiali non so quanto convenga buttarsi Solo che se non lo faccio ora probabilmente smettono di fightare E perdo il vantaggio tattico dell'effetto sorpresa Quindi andiamo comunque No, eh, ho utilizzato troppi materiali. Quei pochi che avevo li ho dovuti anche utilizzare. Godo un sacco, godo veramente tanto. GG per te: allora, shockwave grenade, accetto volentieri, bella per te. Ok, mo' però ci servono materiali, eh. so sapete perché me lo tengo? Ora vi faccio vedere. Ora uh, questo me lo tengo perché vado a fare una cosa che non posso fare in realtà. Quindi ho sbagliato perché non posso fare lo switch con Quello a colpo singolo, dato che mi mancano i materiali, mi pare. Eh? Sì, ma nessuno di questi era Wolverine? Eh, non mi pare perlomeno. Grazie mille. Oh, uh, pozza grande, è bella, me la sparo subito. Ok, io credo che qui in zona la gente sia finita. Se noi vogliamo andare a fare i casini, ragazzi, andiamo a vivere. Cioè, se vogliamo gente, andiamo letteralmente lì e troviamo pane per i nostri denti. E ci scommetto tutto quello che volete tranquillamente Possiamo fare così volendo Belle queste macchine che mi spawnano davanti allora, Facciamo un attimo un change veloce E cerchiamo un attimo qualche cura che ci potrebbe tornare utile Thermalfish, ovviamente Roba oro ma nulla che ci interessi. Gelli E le Stiamo a due termale dai Qua Ragazzi Ho questo termal Siamo sicuri che è una rari rarità leggendaria Flopper Bolt action E eh, vabbè Diciamo che non si è assolutamente sprecato Per darci nulla di decente questo gioco Però va bene, grazie comunque Me lo farò andare bene Bello che sotto è azzurro Devo dire la verità La zona non è stata proprio lootata Vabbè, agli odori di una volta ci andavano tutti Mo' chi ci va più Peccato è un colpo al cuore vedere non andare nessuno qui. Potremmo incontrarli ma non è sicuro. Io quasi quasi ragazzi sto cingio lo faccio e mi spot il flopper di così. Se qualcosa sappiamo che sta qui se ci servono cure imminenti per la vita. Attenzione è un riftato però eh. Qua invece niente stesso pump. Ok. Sperare in uno spazio è un po' esagerato però con un approvvigionamento davanti. Un piccolo colpo di fortuna non mi spiacerebbe. Allora, eh, ovviamente, infatti, sì, al massimo potevo sperare <ride> in questo Ok, ci sta, dai, non fa nulla Vabbè, allora andiamo a Celti e poi ci avviamo verso... Vipivods, <ride> un po' sotto, ma credo che vada bene così E poi in tutto questo, ragazzi, non mi ha fatto un botto di partite, ma proprio Wolverine Cioè, come skin in game, mentre giocava, giocavamo, non, non l'abbiamo trovato Eppure mi fa molto, molto strano, troppo, cioè, dico, eppure molta gente l'ha sbloccato, l'ho visto online, uh, che, in... eh, sì, la sfida era complicata, ma non così tanto. Ah, finalmente una macchina, dai, ok. È un paio di, uh! cioè, no, no, no, io questo non lo accetto proprio nella mia esistenza, no. L'avete visto tutti, raga, l'avete visto tutti, l'avete visto tutti.